nuovo video tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questo poncio asimmetrico che ha la particolarità di essere fermata alla mano tramite un piccolo forellino che si crea quando andiamo a realizzare il primo giro, trovo questa cosa molto fashion ed è il motivo per cui ho chiamato questa creazione dark fashion e oltre a essere qualcosa di fashion è anche qualcosa di pratico e utile perché ci permette di avere più movimento potendo gesticolare tranquillamente senza avere la, um, il poncio che va a destra e a sinistra quindi lo tiene ben fermo e comunque ci tiene belle al caldo per poterlo realizzare l'ho realizzato vi dico già con l'uncinetto del numero 7 e ho unito due filati uno è su entrambi della misteco uno il Cashmirette e una langorina entrambi i filati li abbiamo già lavorati per il Cashmirette io ho usato tre gomitoli e vi ricordo che ogni gomitolo è solo da 25 grammi e misura 110 metri mentre dell'angorina ho utilizzato 5 gomitoli quindi 250 grammi e ogni gomitolo è da 50 grammi misura 90 metri come vi dicevo ho lavorato con l'uncinetto numero 7 per quanto riguarda una taglia M dovete andare a comprare sempre 5 gomitoli dell'angorina eh, della, dell ma dovete comprarne 4 invece del cashmiret per quanto riguarda una taglia L invece avete bisogno di 4 cashmiret e 6 dell'angorina quindi mi raccomando tenetelo ben presente ma se avete dei dubbi basta che mi scrivete sarò ben felice di rispondervi e di aiutarvi soprattutto se poi eh, lo volete fare un po' più lungo ancora più largo allora in quel caso dovete sempre prendere un gomitolo in più di entrambi i filati e naturalmente io nella descrizione vi lascio il link al sito filati Elsa, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. E voglio farvi fare altri due tipi di abbinamento, che sono degli abbinamenti classici, perché possiamo unire, e ve li mostro il grigio con tonalità grigio però un grigio chiaro e un grigio chiaro o blu su blu oppure potete mischiare sarebbe anche bellissimo poter mischiare e fare il blu con il grigio se questo volete che um, uno dei due colori spicchi sull'altro quindi potreste anche mischiare potete fare rosso su rosso uh, c'è il, um, il colore oliva che andrebbe bene col colore senape uh, potete anche fare il nero con il grigio chiaro io invece ho usato il grigio scuro uh, potreste fare il grigio scuro abbinato non lo so al che altro colore al tortora eh, dell'angorina vi potete sbizzarrire a fare l'unione che più vi piace per dare vita appunto al vostro poncio vi consiglio comunque dei mm, colori eh, che sono un po più eleganti quindi questi che ho, vi ho detto in modo da poter sfruttare questo poncio soprattutto nelle sere perché lo trovo molto elegante quindi app appunto adattissimo per poter essere utilizzato eh, la sera per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima essendo nero non si vede ma non vi preoccupate perché io nel video per poter mostrare come si realizza utilizzerò un colore chiaro in modo tale da farvi vedere la lavorazione che è semplice perché comunque è un giro che va sempre ripetuto quindi non vi preoccupate niente di difficile ma è un giro che va sempre ripetuto solo che come sapete quando uno registra eh, nella videocamera non è sempre eh, facile vedere il nero quindi ho preferito utilizzare un filato bianco per poter far vedere il giro come viene fatto una volta fatto questo giro per la lunghezza che ci serve io ho lavorato per 104 cm ma per una taglia dovete arrivare a meno 110 per una taglia L anche a 116 uh, una volta fatto ciò si va a chiudere questo lungo rettangolo e si va a cucire e grazie alla cucitura uh, perché comunque è abbastanza largo si può anche risvoltare come volete vedere qui io ho il collo risvoltato e quindi rende il poncio anche bello chiuso e caldo intorno al collo spero che quindi anche questa semplicissima creazione il cui tocco sta proprio in questo fatto che la, crea la lavorazione ci permette di infilarlo al dito alla dita al dito <ride>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 Allora per poter realizzare il nostro poncio io lavorerò insieme due filati che sono il cascimeretto e l'angorina della mistrico filati e lavorerò insieme il nero e il grigio scuro Non vi preoccupate nel campione io vi farò vedere la lavorazione con questo filato bianco così lo potrete vedere che si lavora con il numero 7 Io infatti lavorerò i due filati insieme con il numero 7 se non volete un colore troppo scuro potete fare diversi abbinamenti Qui ve ne propongo altri due, ah, in realtà altri tre potreste unire il grigio scuro dell'angorina con il grigio del cashmere oppure il due tonalità di blu oppure potreste mischiare e mettere l'angorina con blu con il grigio del um, del sia il grigio chiaro che il grigio più scuro oppure c'è il rosso che potreste unire insieme potete sbizzarvi a fare la poncio con il colore che più vi, vi piace e quindi se non volete fare un colore troppo scuro come quello eh, di um, grigio scuro con il nero Detto ciò, come vi ho detto, io lavorerò con un centro numero 7 e nella mia, nel mio rettangolo, perché noi il poncio lo realizzeremo creando un rettangolo, vado a montare 59 catenelle, che sono un multiplo di 8 più 3 catenelle che servono per avere l'inizio uguale alla fine per ogni giro. Mi raccomando, questo è per una taglia S. Per una taglia M, potete mettere lo stesso numero mio di catenelle, però poi il rettangolo dovete farlo un po' più lungo e vi dirò naturalmente quanti centimetri di più farlo rispetto a me. Per una taglia Invece, vi consiglio di aggiungere altre 8, massimo 16 catenelle in più rispetto alle mie 59 in modo tale da averlo un po' più lungo, quindi vi copra un po' di più e anche voi dovreste farlo dovreste dovrete fare questo rettangolo comunque più lungo. Detto ciò, la lavorazione è semplicissima perché è un giro che andremo sempre a ripetere. Molto semplice. Che però, appunto, dato dall'unione di questi colori scuri, non si noterà tantissimo, ma si vedrà che comunque è un punto chiuso e Andiamo a realizzare in questa maniera. Andiamo a fare 3 catenelle, 2 catenelle che sono stra prima maglia alta: una, due. Salto la prima delle mie maglie di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle. 1 e 2 entro nella terza e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. In realtà, potete fare anche una sola catenella, però o due una catenella, diciamo che la cosa cambia poco. Prendo il filo, salto 2 catenelle. Ricomincio da capo quindi entro nella terza, e realizzo la mia prima maglia alta una maglia alta nella seconda catenella una maglia alta nella terza catenella per un totale quindi di 3 maglie alte prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta Prendo il filo, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il giro. Saltate le 2 catenelle, andiamo a concludere il giro andando nella terza catenella e facendo una maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva, una maglia alta nell'ultima catenella. Questo è il giro che dovremmo sempre andare a fare, quindi ci giriamo con la lavorazione e lo andiamo a rifare. E andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta nella terza maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. E si va a ricominciare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due e tre e una maglia alta all'interno dell'archetto di 2 catenelle 2 catenelle rientriamo un'altra maglia alta quindi si lavora sempre solo questo giro vi ricordo che io nella mia lavorazione ho montato 59 catenelle per avere 47 centimetri di larghezza e adesso andrò a lavorare in lunghezza e naturalmente vi dirò quanti centimetri sono andata a lavorare in lunghezza e quanti in più devono andare a lavorare taglie più grandi delle mie allora, io ho terminato il mio rettangolo e ho lavorato per 104 cm. Questo va bene per una taglia S. Per una taglia M andate ad arrivare fino a 110 cm. Per una taglia L dovete arrivare anche a 115-116 cm. Una volta fatto ciò, possiamo andare a cucire il nostro rettangolo. Vedete, quindi ho un rettangolo. Questa è la parte più lunga. Prendo il bordino del lato opposto. E lo vado a piegare in questa maniera, quindi questo è il lato più corto, lo vado a sovrapporre qui in alto nel mio lato più lar largo e vado a cucire da qui fino a dove arriva per tutta la lunghezza. Questo che rimarrà qui sarà il mio scollo, uno scollo piccolo ma comunque che mi permetterà di passare con la testa, mentre tutto il resto sarà il nostro poncio. Quindi ripeto, io ho fatto il rettangolo lungo 104 cm, per una taglia M vi consiglio 110, per una taglia L 115 anche 116 Andate a piegare il rettangolo e la parte più corta la fate combaciare qui nella parte più uh, larga in alto E andiamo a cucire da questa parte Vedrete che si formerà qui un collo che potremo ripiegare quindi una sorta di colletto E si realizzerà questo poncio con la punta a V Quindi vedete qui ci sarà la punta a V Una volta fatto ciò devo decidere se mettere uh, delle frange ma non penso forse lo lascerò così Però se dovessi mettere delle frange le andrei a mettere qui nella parte qui uh, dritta del poncio e nei due lati del mio rettangolo ho terminato di cucire il mio poncio vedete questo è lo scollo eh, del poncio da cui infilo la te di cui esce la testa e questa è la classica lavorazione con il eh, punto ehm, con, la, eh, con la, eh, il poncio con la punta solo che come vedete lavorando il primo giro tra la prima maglia alta e la seconda si crea un piccolo forellino dove io farò passare il dito in questa maniera scusatemi in modo da bloccare la mia eh, coda eh, se vogliamo chiamarla così la mia punta del poncio eh, in modo da poter gesticolare senza che quando cammino questa eh, questa punta vi vada avanti e indietro e mi giri continuamente il poncio mi è capitato con alcuni ponci che ho realizzato però la possibile eh, vi è appunto come vi ho detto questa possibilità o andate tra la prima e la seconda maglia vedete cioè si è creato questo frullino proprio perché abbiamo lavorato con un centro grande oppure potete anche metterlo dove avete um, l'avventaglio però vi darà un po fastidio quindi vi consiglio di mettere il dito tra la prima e la seconda maglia alta perché ripetiamo abbiamo lavorato con uncinetto largo quindi passa tranquillamente tra le dita e questo ci permetterà appunto di avere e lo avrete visto anche all'inizio del video e eh, del video scusatemi uh, la, il, il poncio fermo e anche dargli quel tocco fashion in più detto ciò quindi il nostro poncio è terminato